Abbiamo affrontato l'altra volta eh, il tema della cura, che eh, è un, un elemento molto importante negli insegnamenti del Buddha, eh, perché sappiamo dai testi antichi che le ultime parole che il Buddha lasciò come eredità, diciamo, eh, erano più o meno queste, tutto è destinato a dissolversi, abbiate cura di voi stessi. Eh, quindi la cura è, è, uno, è un elemento centrale. Ricordo che eh, qui si parlerà, si, parla, si parlerà spesso del Buddha, verrà nominato, ma questo non significa affatto che siamo buddhisti. Eh, il Buddha stesso era il primo a non esserlo, lui, il poveraccio, si è rivoltato nella tomba chissà quante volte in questi 2.500 anni, perché i suoi insegnamenti, che erano insegnamenti destinati alla cura e alla, eh, aiutare le persone a porre fine alla sofferenza, sono stati trasformati in una religione, in credenze, in dottrine, eccetera, eccetera. E noi invece prendiamo gli insegnamenti proprio destinati alla, a mettere fine alla, alla sofferenza. Il primo elemento che abbiamo visto della cura è, era... Ehm, la cura come eh, prendersi cura della pratica, eh, il praticare con attenzione, praticare con scrupolo. E questo l'abbiamo fatto con, con un esercizio che, eh, nel quale abbiamo sostanzialmente simulato, eh, ci siamo immaginati che fosse la prima volta in vita nostra che praticavamo eh, e quindi abbiamo provato ad assumere quell'atteggiamento di... Mente di principiante, di colui che o colei che sa di non sapere, che ha tutto da scoprire, quindi guarda tutto con estrema attenzione perché deve conoscere tutto. La seconda cosa che abbiamo fatto è immaginarci che fosse l'ultima volta in vita nostra che praticavamo e quindi abbiamo osservato tutto con gli occhi di chi sta attentissimo a ogni cosa perché sa che quella cosa non si ripeterà. Anche questa è una cosa come la prima, che per quanto uno possa fare finta, è comunque vera sempre, perché non c'è niente che si ripete. Questa meditazione guidata, che l'altra volta abbiamo fatto un po' in fretta, perché avevo perso tempo all'inizio col problema del microfono, è, è stata una meditazione molto corta, l'ho rifatta per bene, e registrata e caricata su YouTube, e quindi la trovate lì. Oggi eh, affronteremo un altro eh, tema, della, un altro aspetto della cura, che è proprio il prendersi cura di se stessi. Se uno si immagina che, eh, di essere genitore, qualcuno di noi è effettivamente genitore, qualcuno di noi no, no ma tutti siamo stati bambini al 100%. Eh, è genitore e arriva il proprio figlio di 5 anni piangendo eh, perché gli è successo qualcosa, ha visto qualcosa che l'ha impaurito, qualcosa del genere. Noi cosa facciamo? Questo bambino lo abbracciamo e ce ne prendiamo cura. Eh, cerchiamo di capire eh, che cos'è che l'ha spaventato, lo rassicuriamo, gli diamo un, uno sguardo più ampio, perché magari era semplicemente il passaggio in un corridoio buio della casa che l'aveva spaventato e, e noi con la nostra presenza possiamo fargli, eh, farlo tornare a una visione del mondo in cui le cose poi non sono così preoccupanti come eh, gli era sembrato in quel momento. Quindi ci prendiamo cura di questo bambino e la pratica può essere anche un prenderci cura di noi stessi in un modo simile. Come facciamo? In questo caso vi proporrò oggi su questo tema un insegnamento completamente preso da Thich Nhat Hanh, che è il mio maestro preferito, molti qui presenti lo conoscono molto bene è un maestro zen vietnamita e poeta che ha fortemente possiamo dire riformato lo zen per renderlo una corrente di pratica meno dottrinaria, più aperta, più comprensibile più, anche più divertente. Di Tic Natan adesso leggerò un brano che ci guiderà stasera in tutta eh, questa pratica, eh, affrontando proprio un aspetto del, del prendersi cura che appunto è quello del prendersi cura di se stessi attraverso quello che in eh, gergo buddista viene chiamato Samatha, cioè il proprio il fermarsi, che, che è una parte del, della meditazione. Ma adesso lo, lo sentiremo dalle parole di eh, Thich Nathana stesso. Quindi leggerò questo brano, poi ogni tanto interrompendo per fare esercizi e anche per dare qualche spiegazione in più. La meditazione buddhista ha due aspetti, Samatha e Vipassana. Si tende ad accentuare l'importanza di quest'ultima, dell'osservazione profonda, che può portarci a grandi intuizioni e liberarci dalla sofferenza e dalle afflizioni. Subito una notazione, vedete che Tsikradan è un maestro zen e lo zen diciamo, non prevede nella sua tradizione la, questa parte che poi che chiamiamo vipassana, perché lo zen nota, così, nota a piedi pagina. Lo, lo zen è la versione cinese del, del buddismo. Quando il buddismo si è diffuso in Cina, si è ibridato con il confucianesimo e specialmente col taoismo e quindi ha assunto una colorazione un po' diversa, molto più basata sull'intuizione eh, irrazionale, no? sull'intuire le cose non perché ci si ragiona sopra, ma eh, in maniera, diciamo, sulla, sulla spontaneità. E... Mh, e questo qua è, è lo zen, quindi quella cosa di osservazione profonda della vipassana che adesso va di moda, che un po tutti facciamo perché in effetti è molto interessante, non appartiene per niente allo zen, e invece lui l'ha inglobata. Quindi questo va al suo merito perché ha in qualche modo laicizzato tutta una tradizione millenaria. Riprendo la lettura. La pratica di samatha, cioè fermarsi, però è di importanza fondamentale. Se non ci sappiamo fermare, non possiamo avere alcuna comprensione risvegliata. Negli ambienti zen si racconta una storiella su un uomo e un cavallo. Il cavallo galoppa veloce e pare che l'uomo che lo cavalca, cavalca debba andare in qualche posto importante. Un'altra persona lungo la strada gli grida «Dove stai andando?» e il cavaliere risponde «Non lo so, chiede al cavallo». Questa è anche la nostra storia. Stiamo cavalcando un cavallo, non sappiamo dove stiamo andando non ci possono e non ci possiamo fermare. Il cavallo è la forza dell'abitudine che ci spinge in una certa direzione senza che noi si possa fare niente. Corriamo sempre e correre diventa un'abitudine. Combattiamo tutto il tempo, anche durante il sonno. Dentro di noi c'è la guerra, ed è facile che questo faccia scoppiare una guerra con gli altri. Dobbiamo imparare l'arte di fermarsi. Fermare i pensieri, le la tendenza a dimenticare, le emozioni forti che ci condizionano. Quando un'emozione imperversa dentro di noi come una tempesta, in noi non c'è alcuna pace. Accendiamo la televisione e poi la spegniamo. Prendiamo per me in mano un libro e poi lo mettiamo giù. Pausa. Questo, questo clima che è questa descrizione, che è la descrizione della nostra vita abituale, che tutti, in cui tutti più o meno credo ci riconosciamo, assume una colorazione particolare in questa fase eh, di pandemia, in cui eh, chi sta a casa e ha l'abitudine di guardare il telegiornale viene costantemente bombardato o bombardata da notizie ansiogene che, su, questa, su quanti morti ci sono stati oggi, cioè, cioè, sulle varianti al virus, no? e, sui vaccini che non arrivano. E quindi siamo soggetti a, una, a, questa, a questo, questi continui input eh, ansiogeni che, che, che ci aumentano l'agitazione, la quale poi può essere meno sfogata perché poi abbiamo meno relazioni sociali, usciamo di meno eccetera. Quindi è proprio questa necessità in qualche modo di fermarci per quanto poi paradossalmente eh, siamo a casa, aumenta in, in questo periodo come, come fermare questo stato di agitazione riprendoti Kratan come fermare la paura la disperazione, la rabbia il desiderio possiamo fermarli praticando il respiro consapevole, camminando in consapevolezza sorridendo in consapevolezza, guardando a fondo per capire. Quando siamo consapevoli, in contatto profondo con il momento presente, i frutti sono sempre la comprensione, l'accettazione, l'amore e il desiderio di alleviare la sofferenza e portare la gioia. Adesso io suonerò la campana, vi propongo di stare... Ehm, in silenzio soltanto col respiro per un minuto soltanto, due minuti anzi, per due minuti. Staremo con il respiro e basta, senza cercare niente di particolare, senza, ehm, senza voler ottenere nulla. Eh, semplicemente stiamo per due minuti a contatto con il respiro, sapendo che non c'è richiesta nessuna prestazione particolare, nessuno ci dirà, ci chiederà se abbiamo fatto bene o male l'esercizio, soltanto spontaneamente stare con respiro e però, la cosa più importante, sentire come stiamo. Ci siamo fermati, siamo seduti, non abbiamo impegni nei prossimi, perlomeno nei prossimi 45 minuti e quindi abbiamo questa occasione per due minuti almeno di fermarci e basta, senza pensare a niente, senza Pensare al passato senza pensare al futuro, soltanto per due minuti stare con respiro. Sentiamo, proviamo a vedere cosa succede. Ecco, adesso vi propongo un giochino. Dopo aver fatto questo esercizio, vi propongo un sondaggio in cui la domanda è molto semplice. Come sta, Come sta la, sens la sensazione di rimanere eh, per due minuti in silenzio? È stata piacevole, spiacevole oppure né piacevole né spiacevole? Potete rispondere con la massima libertà perché il, questo questionario è anonimo e quindi lo facciamo soltanto... Per, per, poterci, per poter capire. L'ho lanciato, vediamo se riuscite a vederlo sul vostro dispositivo. Se vedo che arrivano le prime risposte. Ah, stupendo, bellissimo. Il, 50, il 70% ha risposto piacevole, il 27% né piacevole né spiacevole e solamente il 3% spiacevole. Cosa è interessante vedere? Qual era la risposta giusta? Allora, chi ha risposto piacevole, dopo tutto, eh, è una risposta sicuramente giusta. Per quale motivo? Perché eh, ci siamo fermati, siamo stati col respiro. Eh, finalmente per questi due minuti non abbiamo avuto... Eh, fonti di ansia, di preoccupazione. E quindi eh, questo stare a contatto con, con noi stessi eh, in modo così semplice è stato piacevole perché è rigenerante. Quindi questo, qua, questo va bene. Ma quei pochi che hanno risposto che è stato spiacevole, in fin dei conti anche hanno detto una cosa molto, molto giusta, perché noi non siamo mica obbligati a stare bene, cioè non è scritto da nessuna parte, anzi tutti noi sperimentiamo sempre nella vita che qualche volta stiamo bene, qualche volta stiamo male, qualche volta non siamo bene né male, ma questo fermarci ci consente di capire come stiamo. Noi a volte siamo così presi dal ritmo della vita quotidiana, delle abitudini che non neanche capiamo come stiamo veramente. No? La, la nostra parte emotiva è completamente messa a silenzio, messa il componente è coperta oscurata da, da, dai contenuti che inseriamo nella in nostra mente o, o dall'attività che stiamo facendo quindi fermarci è proprio quel movimento che ci consente di capire come stiamo e se uno non sta bene la prima cosa da fare è la, la, la, la diagnosi cioè, bisogna, bisogna eh, prima vedere cosa c'è che non va e, e, e ugualmente chi ha risposto né piacevole né spiacevole è una via di mezzo, ma è il, um, uno dei possibili stati in cui ci troviamo con la mente in questo momento. Una cosa importante che noi possiamo vedere con questo fermarci nella meditazione, con questo prenderci cura, è proprio la variabilità di questi stati sia della mente, sia del corpo, sia della, della parte emotiva, della nostra parte emotiva, che sono stati sempre momentanei. Eh, io ho, come se in questo momento sono arrabbiato, vabbè, sono arrabbiato, no? Sono questa persona, eh, sono questa persona arrabbiata. Tra un'ora, che non lo sarò più, sarò una persona un po' diversa, no? E... e di volta in volta posso, è, è, è importante capire come stiamo e soprattutto com'è questa nostra continua variabilità. Quindi eh, abbiamo visto che fermarci ci consente non solo in certi casi di stare bene, ma anche di capire qualcosa. Riprendo la, la lettura di Tikratan. La seconda funzione di Samata è calmare. Sappiamo che potrebbe essere pericoloso agire quando siamo in preda a una forte emozione, ma non abbiamo la forza o la chiarezza per non farlo. Dobbiamo imparare l'arte di inspirare ed espirare, fermare le nostre attività e calmare le nostre emozioni. Dobbiamo imparare a diventare solidi e stabili come una quercia, a non lasciarci squassare da venti di tempesta. Il Buddha ha insegnato molte tecniche per aiutarci a calmare il corpo e la mente e a guardarvi dentro in profondità. Queste tecniche possono essere riassunte in cinque stadi. Parentesi, Non preoccupatevi perché poi questa lettura ovviamente la, la riceverete con la mail solita dopo, tra qualche giorno. Queste tecniche possono essere riassunte in cinque stadi. 1. Riconoscimento. Se siamo arrabbiati, dire so che in me c'è rabbia. Due, accettazione. Quando siamo arrabbiati, non negarlo. Accettare quello che c'è. Abbraccio. Numero tre, prendere in braccio la nostra rabbia come una madre che ha in il suo bambino che piange. La consapevolezza abbraccia l'emozione e già questo di per sé può calmare la nostra rabbia a noi stessi. Nota a piedi pagina. Questo concetto di abbracciare la rabbia non è così immediato. Io le prime volte che l'ho sentito da Sikratan dicevo ma che vuol dire abbracciare la rabbia? E poi col tempo l'ho capito. Eh, quando la mente si fa più spaziosa, più, eh, più ampia, più calma, più consente di vedere le cose per quello che sono può prendersi cura di questa rabbia proprio in quel modo che vi descrivevo del genitore col bambino, anche perché vede proprio della rabbia questa natura, il gergo buddista che si direbbe condizionata, cioè il fatto che deriva da cause e condizioni che si sono venute a creare, e anche la sua natura impermanente, cioè il fatto che eh, si modificherà presto nel tempo. Quindi se uno vede la natura incondizionata di un fenomeno e la sua impermanenza, lo può guardare con una, una certa, non dico con distacco, ma con, ap con apertura, con, ehm, con equanimità. E quindi abbracciare la rabbia è possibile. Tornati Kedan. Quarto stadio, detto, riconoscimento, accettazione, abbraccio. Quarto, osservazione profonda. Quando siamo abbastanza calmi, possiamo guardare in profondità per capire che cosa abbiamo provato che cosa abbia provocato questo accesso di rabbia? Cosa stia provocando disagio al nostro bambino? 5. Comprensione risvegliata: il frutto dell'osservazione profonda è la comprensione delle tante cause e condizioni, primarie e secondarie, che hanno prodotto la nostra rabbia e che stanno facendo piangere il nostro bambino. Forse ha fame, forse, forse lo punge la spilla da baglia sul pannolino. La rabbia si è scatenata dentro di noi quando un amico ci ha parlato in maniera meschina. Ma poi di colpo ci siamo ricordati che oggi non è nella sua forma migliore perché suo padre sta morendo. Riflettiamo in questo modo finché non abbiamo un'intuizione sulla causa della nostra sofferenza. La comprensione ci indica che cosa fare e che cosa non fare per cambiare la situazione. Adesso vi propongo una, un secondo esercizio un po' più lungo. Una classica meditazione di Tikkunatana è eh, basata su frasi guida, dette in, sempre in gergo buddista gata, che ci aiutano a indirizzare la meditazione in un certo modo. È un, non è vera e propria meditazione, è un esercizio per farci capire com'è la meditazione. Quindi ci mettiamo in posizione. Chiudiamo su chiudiamo gli occhi. E io, ehm, alla maniera di Canaan, ehm, suonerò la campana ogni volta e dirò ognuna di queste eh, cinque frasi. Ispirando so che sto ispirando, espirando so che sto espirando, ispiro, espiro. Per qualche minuto ripetiamo dentro di noi questa... Inspiro, espiro, facendo attenzione all'espiro. Ispirando il mio respiro si fa profondo, espirando il mio respiro si fa lento, profondo, lento. Ispirando calmo il mio corpo, espirando metto il corpo a suo agio, calma, agio. ispirando sorrido, espirando lascio andare tutte le tensioni, sorrido, lascio andare. Ispirando dimoro nel momento presente, espirando so che è un momento meraviglioso, momento presente, momento meraviglioso. Ecco, questo è un tipico esercizio di questo maestro ed era esemplificativo di questa funzione di Samatha del calmarsi. No? Se mi fermo e sono a contatto con, il mio, con quello che c'è nel momento presente, con il mio respiro, mi calmo perché non sto pensando né al passato né al futuro, vedo soltanto il momento presente, e posso riconoscere che questo momento presente è un momento meraviglioso, ma non è meraviglioso perché non ho nessun problema. Magari è appena successa una cosa tremenda e temo che succeda una cosa tremenda nel prossimo futuro, ma questo momento, se sono a contatto con quello che c'è, col mio respiro, è un momento che è veramente... Di cui, di cui posso dire che è meraviglioso ma me lo posso godere. E posso, con l'aiuto del respiro, calmarmi. E la calma è il presupposto dell'equanimità. Proseguo la lettura. La terza funzione di Samatha, dopo quella di calmare, è il riposo. Immaginiamo che una persona arriva a un fiume e vi lanci dentro un sassolino. Questo si lascerà affondare lentamente e raggiungerà il letto del fiume senza alcuno sforzo. Una volta sul fondo, il sasso vi rimarrà in quiete, lasciando che l'acqua gli scorra sopra. Quando pratichiamo la meditazione seduta, possiamo concederci un riposo simile a quello del sasso. Possiamo permetterci di affondare naturalmente nella posizione seduta e riposarci senza alcuno sforzo. Dobbiamo imparare l'arte del riposo consentendo al, il riposo al corpo e alla mente. Se sono feriti in qualche modo, il riposo è necessario per permettere loro di guarire. E ora vi propongo un terzo esercizio. Anche questo è un classico di Tikratan, la, la meditazione del sassolino. Sono la campana sempre ci mettiamo con nella postura sia fisica che mentale della, della meditazione adesso diciamo col passare dei minuti la nostra probabilmente la nostra calma è aumentata perché si sono allontanate tutte le cose le problematiche della giornata e Stiamo in una, in una zona di comfort in qualche modo. E suonerò la campana e poi vi guiderò con le parole stesse di Tikratan. Respirate lentamente e profondamente, seguendo ogni respiro, diventando tutt'uno col respiro. Poi lasciate andare tutto. Immaginate di essere un sassolino gettato nel fiume. Il sassolino affonda nell'acqua senza sforzo. Distaccato da tutto, Copre la distanza più breve e infine raggiunge il fondo, il punto di massima quiete. Siete come un sassolino che si è lasciato cadere nel fiume, dimentico di tutto. Al centro del vostro essere c'è il respiro. Non sappiamo... Non c'è bisogno di sapere quanto ci vorrà per aggiungere la quiete assoluta, sul fondo di sabbia sottile, sott'acqua. Quando vi sentirete come un sassolino che riposa sul letto del fiume, comincerete a trovare la quiete dentro di voi. non sarete più come una foglia al vento. Riprendo la lettura di Tikatan. Calmarsi permette di riposare e riposare è una condizione fondamentale per la guarigione. Quando vengono feriti gli animali della foresta si trovano in un posto dove giacere in riposo completo per svariati giorni. Non pensano né al cibo né ad altro, riposano soltanto e in questo modo ottengono la guarigione necessaria. Quando noi, esseri umani, ci ammaliamo, non facciamo altro che preoccuparci. Cerchiamo un dottore, prendiamo le medicine, ma non ci fermiamo. Anche quando andiamo in vacanza al mare o in montagna non ci riposiamo affatto e torniamo indietro più stanchi di prima. Dobbiamo imparare a riposare. Stare sdraiati non è l'unica posizione per il riposo. Durante la meditazione seduta o camminata ci si riposa molto bene. La meditazione, però, non deve essere un duro lavoro. Lascia solo che il corpo e la mente si riposino come un animale nella foresta. Non combattere. Non c'è proprio niente da ottenere. Io sto scrivendo un libro, non sto combattendo, mi sto anche riposando. Per favore, leggi in modo gioioso ma rilassato. Il Buddha ha detto, il mio Dharma è la pratica della non pratica. Pratica in un modo che non ti stanchi, anzi, che dia al tuo corpo, alle tue emozioni, alla tua coscienza, la possibilità di riposare. Il nostro corpo e la nostra mente hanno la capacità di guarire se stessi, se consentiamo loro di riposare. Fermarsi, calmarsi e riposare sono condizioni preliminari per la guarigione. Se non ci possiamo fermare, la nostra distruzione continuerà il suo corso. Il mondo ha bisogno di guarire, individui, comunità e nazioni hanno bisogno di guarire. Ebbene, quanto mai è attuale questo brano è alla luce di quello che sta succedendo adesso è forse stesso schema possiamo applicarlo a, a questa situazione di pandemia nella quale ci troviamo. Oggi io per quello che mi riguarda ho concluso l'unica cosa a cui tengo particolarmente è farvi rivedere per chi non se la fosse persa una immagine che ho mostrato la prima volta che è questa qua che per ricordare che quando ci si siede a praticare la meditazione la cosa a cui bisogna sempre fare attenzione è che le anche siano a un livello superiore rispetto alle ginocchia, cioè che formino un angolo ottuso e non acuto tra cosce e busto, perché questo consente alla schiena di riposare per l'appunto e quindi alla mente di essere calma perché non deve stare appresso ai dolori e ai fastidi che sente nella schiena.